la materialità fino a quando esisterà questa presa in giro l'uomo non si muoverà mai neanche di un centimetro e parlo di livello percettivo capisci? perché noi si parla di percezione si parla di liberare la percezione e poi si può parlare del sognare quindi di muovere la percezione in un certo modo in cui tu rimani anche per esempio mentre stai dormendo no? ma cavolo adesso non ce l'hai la percezione tutto il tuo mondo, tutta la tua vita, lo stai percependo, lo vedi che la materia è sempre quella? Ricordo, la materia è sempre quella, non è un'altra materia, mai. Il nostro ben amato corpo fisico in realtà può diventare veramente la porta, cioè la via veramente per una liberazione completa. Da cosa? dal corpo fisico stesso. Mm? Il primo passo, se tu parli di questa metodologia, di questo preciso uh, modo, è la coscienza completa del tuo corpo fisico. Sono cosciente e consapevole di ogni cellula del mio corpo. Questo è il mantra che continuamente ti devi realizzare. Mm? È un'azione che si fa tutte le ore non è una cosa che si fa 10 minuti al giorno questa quindi il primo passo non è avere il corpo come una muta da sub ma è avere il corpo perché noi crediamo di essere tanto solidi e tanto terrestri ma in realtà anche nel senso cabalistico di malput che è la prima no tira dell'albero della vita si dice che noi siamo nel primo parto di malput ma non mica neanche siamo in tutto malput bene detto questo Uh, sappi che il primo passo quindi è se vuoi vedere così la coscienza completa del corpo in ogni momento della giornata deve essere una cosa molto rilassata molto serena così come tu stai respirando quindi è presente come respiri neanche te ne accorgi no il respiro è una cosa meravigliosa neanche te ne accorgi è il tuo modo di danzare la vita bene in questo modo è anche questo tipo di pratica cioè rimanere, ripeto, io sono completamente cosciente di ogni cellula del mio corpo. Basta. E vai avanti così per due settimane. Dacci dentro in un modo rilassato ma totale. Cioè, deve esserci questo equilibrio delle bilance, no? In questo modo sveglierai dentro di te una forza così sufficiente e accumulerai un'energia così sufficiente per passare allo step successivo altrimenti non puoi passare lo step successivo o semmai lo puoi intravedere non lo potrai mai completare, lo puoi dimenticare, lo step successivo ed è l'ultimo di cui parliamo stasera, perché poi ci sono vari step, ma questo è il secondo, è accorgersi di quello che viene chiamato un po' in tutte le tradizioni, il corpo interiore, mm? quindi a questo punto non è chiaro, perché ti dico non va bene muta da sub? perché quando tu vai nella percezione del corpo interiore non è che percepisci il corpo esteriore mh? o se lo percepisci lo devi percepire dall'interno questa è la chiave per il secondo passo in questo senso cioè percepire il tuo corpo fisico non più da fuori come sempre facciamo solitamente ma da dentro cioè percepisci il tuo corpo da dentro, in questo modo scoprirai una cosa un po' strana, cioè prima di tutto scoprirai una bellezza che non conoscevi, perché mentre fuori tutti siamo lì a giudicare quello guarda deve avere il sopracciglio un po' meno accentuato, quello è troppo grasso, quello è troppo magro, quello è troppo alto, quello è troppo basso, quando hai la percezione del tuo corpo da dentro scopri che non c'è una virgola che tu puoi cambiare in qualcosa di meglio, cioè vedi una bellezza incredibile, che è la tua, viene chiamata anche la bellezza interiore. Perché? Perché è percettiva. Inizi a percepire il tuo corpo da dentro, non più da fuori. Vai avanti con questa percezione del corpo interiore per altre due settimane. In questo modo accumulerai così tanta energia che a questo punto sarà centripeta e quindi ti si, si inizierà a convogliare nel corpo interiore, il corpo interiore è quasi privo di energia, ma in questo modo dandogli attenzione tu lo vai a nutrire, tutto ciò a cui dai attenzione tu nutri, quindi l'attenzione al corpo interiore ti porterà a una cosa abbastanza curiosa, cioè a sentirti come due in uno, ti inizi a sentire come se in effetti tu fossi sia qui fisicamente ma anche in un substrato sottile parallelo ma identico tu sei anche eh, una qualcosa di un pochino più fluido un pochino più un, un movimento un pochino più sì, fluido questa è la, è, la, è, la, è la descrizione giusta ebbene il risveglio del corpo interiore è una delle conquiste bellissime e miracolose dell'umanità io lo auguro a tutti gli esseri umani veramente perché è, è, è, è averci privato in qualsiasi modo non, non stiamo a vedere neanche come di questo nostro secondo corpo che siamo noi sempre no, no noi siamo noi fuori ma siamo anche noi dentro no <ride> e quindi questo corpo interiore si risveglia si completa ad una condizione dopo due settimane che tu stia facendo questa seconda e quindi sentirai delle cose nuove, sentirai delle percezioni nuove perché scoprirai che anche la natura che ti circonda ha un corpo interiore e non solo quello esteriore che sempre hai percepito ma dopo due settimane di questa pratica non la, non la puoi mh, definire completata se non quando sei presente al corpo interiore tutto di un tratto boom, esci fuori e quindi vai davanti a te, ovunque tu poi ti trovi, ti puoi trovare nella tua stanza oppure no, va bene? non è detto, dipende dal, dal, dal, dallo strato che vai a prendere, a, a beccare, ma questo si deve fare per dire di aver conquistato il secondo passo di questo risveglio, del risveglio del corpo, della coagulazione del corpo, ok? lo so, è molto, vi sembrerà molto semplice come cosa, non lo è, provate! fatemi sapere tutto e ehm, a questo punto sì, il corpo fisico sarà come fosse un vestito, cioè perché acquisisci la, la... non servirà molto, cioè se le cose sono state fatte bene, con i giusti tempi, con le giuste cose, percezione giusta del corpo interiore vera, cioè durante la giornata, un impegno sincero e reale, continuo, coaguli così tante di già, che dopo un'altra settimanetta tu sei già fuori tranquillamente che ti guardi intorno, capito? Quando sei lì Può iniziare il terzo passo, ma non è possibile iniziarlo prima perché si deve essere già fuori dal corpo fisico per poter proseguire questa cosa. Qualsiasi intelligenza, se uno va a rivedere la propria vita fin da quando era piccolo, quando poi siamo stati adolescenti, poi nella vita adulta, no? Se uno si guarda un attimo indietro è vero. Lì per lì erano dei drammi, va bene? Ma si dice che il tempo è galantuomo. Quindi, ora che queste cose sono passate, alcune cose, no? che magari ci possono aver fermentato tanto, ma ora che sono passate, ora che sono. Ecco, qualsiasi persona sana di mente vede dietro un insegnamento nella propria vita. Cioè, te ne accorgi da solo che. Tutto quello che è successo in effetti è servito per darti un insegnamento preciso sulla tua vita. Sono alleggerita completamente, sì. prima quando non c'era solidità. Sappi Marilena che se non c'è solidità sei nel corpo sottile perché serve solidità per essere nel, nel corpo fisico. E infatti questa mia esperienza è molto simile perché io mi sono praticamente andato nel corpo sottile e, e, ed ero in una dimensione... Uh, in una dimensione vuota, cioè intorno a me c'era il vuoto, ma attenzione, il vuoto pieno, secco di vita, cioè un vuoto vivente, non è il vuoto annegante, che dici non c'è nulla, no, è un vuoto pieno di vita, è come un mare di notte, è nero, cioè, però è pieno di vita. No? Ecco, erano una situazione del genere, c'era qualche minimo riflesso bianco, ma minimo, molto minimo, proprio come le onde? No? quando la luna riflette un pochettino sul mare di notte. Bene, questa, questa mia esperienza, mh, io mentre ero un attimo lì, ho pensato un attimo al corpo fisico, no? io ho detto, guardiamo un attimo la realtà fisica, la realtà, da qui, da qui, perché se no torni nel corpo fisico e va bene, guardiamola da qui, no? Ed ecco perché mi hai fatto venire in mente questa, questa esperienza che ho avuto poco fa, ma sapevo che dovevo raccontarvela. Ho visto una pesantezza inimmaginabile. Cioè, la nostra for Noi siamo corpi sottili coagulati qui. Cioè, ho visto la grandissima pesantezza del nostro, della nostra realtà fisica, della nostra veramente qui possiamo chiamare incarnazione, ma non come. Cioè, incarnazione cioè della carne, eh? Della carne. Il corpo sottile si manifesta nella carne La tua realtà sottile non è eterea no? Ma è boom, piombata qua in una solidità Perché l'ho vista così bene? E l'ho vista così enorme? Cioè sono rimasto meravigliato da quanto è grande la solidità della nostra realtà quotidiana Perché lì la solidità non c'era Ecco perché ne ero meravigliato opposti se tu non sei all'altro lato dell'opposto non vedrai mai l'opposto questa è la legge del contrasto prendete un foglio rosso prendete un triangolo rosso della stessa tonalità non importa un foglio fatelo con il computer, e mettete il triangolo proprio lì non vedete da perché non c'è contrasto dove non c'è contrasto non c'è percezione non c'è visione va bene ed ecco che quindi da qui non si può vedere benissimo forse ma in questa situazione del mio corpo sottile in cui stavo percependo questo nostro mondo no? ho visto la massa cioè proprio la solidità ed ecco che quindi noi abbiamo soltanto una chance noi la chiamiamo vita la chance di utilizzare tale solidità per coagulare sempre noi stessi ma in realtà più effimere e quindi in realtà che se uno ci va di notte per esempio non si ricorda poi più nulla di quello che ha vissuto la notte non si ricorda poi più nulla di tutte le esperienze che ha avuto no? perché non ti ricordi più nulla? perché lì non eri solido cioè non eri coagulato non avevi la stessa potenza di massa e l'ultima cosa che ho notato quindi è anche veramente... Perché mentre ero lì, poi alla fine ho detto, vabbè, allora, cioè, eh, per me morire o non morire, no? Che differenza fa? Io, cioè, io so cosa succede dopo la morte. Succede questo. Cioè, non è che, <ride> cioè, voglio dire, quando uno poi ha l'esperienza, no? Derivata dalla conoscenza, non è che crede più a tante superstizioni, no? Ecco, eh, allora, io ero completamente staccato da, cioè completamente ero staccato dal mio corpo fisico percepivo il nostro cioè, cosa vuoi che succede dopo la morte? continuo perché ho coagulato la mia presenza anche lì continuo semplicemente e, cioè, io so già co cosa succede però la cosa meravigliosa è stata vedere questa nostra solità questa nostra realtà da lì perché ho anche capito come praticamente tutte le persone una volta che appunto uno è morto no si dice morto vabbè una volta che uno ha, ha, ha passato questa questa questa fase che, che la nostra incarnazione questa fase della carne non ha più cos'è cos la morte? ti toglie la massa ti toglie peso come dice Marilena sempre sulle però non puoi più riprendertelo invece la notte accade una piccola morte come dicevano gli antichi ma poi la mattina risiamo qua e quindi siamo ancora Connessi. e poi dopo la morte ci disconnettiamo, cioè non è che sia una cosa così eh, tragica, è un processo, è un processo che veramente tutti, tutti, cioè guardatevi intorno, tutti muoiono, no? E quindi è il momento di iniziare a magari a lavorarci invece che a, eh, come dire, rattristirsi sempre di questa cosa, no? Un po' va bene rattristirsi, però poi come si diceva delle esperienze, piano piano guardiamoci indietro, ecco gli insegnamenti che ti danno queste cose, no? Bene, l'insegnamento, uno degli insegnamenti sicuramente evidente è che ogni notte noi perdiamo coscienza, almeno. La maggior parte delle persone perdono coscienza. Questo significa che c'è qualcosa che qui è coagulato grazie alla carne, al sangue, e lo vedremo poi anche in modo più approfondito. Ma quando non c'è più la carne, non c'è più il sangue, Cos'è che rimane? Eh, rimane fumo, rimane qualcosa che uh... eh, Andiamo avanti, no? Comunque, capito? Questo leggero come una piuma, in effetti è la caratteristica, la leggerezza è la caratteristica, rispetto a qui, del corpo sentire, capito? E, ed è stata una cosa che mi ha fatto veramente meravigliare, no? Se immaginate, no? Magari pensate, chissà quante esperienze già avuto, non importa, cioè una cosa così semplice, mi ha lasciato veramente una, una meraviglia dentro il cuore, capite? Perché ho capito, per esempio, che quando uno.. la difficoltà di quando uno magari è morto e per un periodo magari è sempre lì in giro, no? Di comunicare con qualsiasi persona viva, Eccetera, eccetera. È quasi impossibile, è troppo leggero, siamo troppo pesanti capite? Quella è la differenza. E da qui chi uh, può uh, ne può dedurre veramente delle cose interessanti. in un video parli di trasmutare le emozioni il pianto è tra le esternazioni da evitare o in qualche modo positivo il pianto mh, come dire è la pulizia dell'anima quindi il pianto non, allora il pianto non è, mh, cosa è il pianto no? il pianto non è un'emozione eh, il pianto è la manifestazione fisica di un'emozione, così come per esempio quando uno si arrabbia, ma si arrabbia per davvero, diventa rosso, se uno fa il sangue inizia a bollirgli, si dice no, che ti bollia il sangue, e um, ci sono anche una serie di ormoni che vengono rilasciati, quando uno ha paura in un pericolo di morte, tipo che c'è ti un incidente, qualcuno ti sta per uccidere, l'adrenalina viene sparata a mille. Così che se tu cominciassi a correre, correresti molto più veloce di un semplice allenamento di corsa. E infatti tante cose curiose accadono proprio nei momenti di... Uh, così, tra la vita e la morte. Perché accadono queste cose che la persona si accorge di risorse interiori che non avevano e tutto in un tratto sai fare delle cose e poi non le sapevi più di fare perché non sai, perché il corpo ti, ti, ti dà eh, le sostanze, è eh, la, la, la scienza delle sostanze, il corpo le, la conosce e quando sente che ce n'è bisogno te le lancia. E quindi ecco le lacrime: le, il pianto non è un'azione, è una uh, fisicità, cioè è il corpo, è un linguaggio del corpo fisico, va bene? Non è un linguaggio prettamente emotivo. Anche qui, non, cioè, mh, una cosa è l'altra e l'altra è l'altra ancora, nel senso, tutte le emozioni che voi potete provare, immaginate di avere tutte le emozioni, acqua, ah, bene, bene, immaginate che tutto un tratto le vostre emozioni non sono più così sporadiche, una qua, tra un giorno ne arriva un'altra qua, tra un giorno, no, perché qui ovviamente sono le emozioni più grandi, no, tipo mi arrabbio e spacco dei piatti, ma ah, cioè. <ride> Ehm, oppure sessualmente no? Ecco, parliamo di questo: sessualmente no? C'è un'eccitazione. Ma la sessualità c'è in ogni momento. Non c'è soltanto quando sei super eccitato al massimo, capito? così come tutte le altre emozioni. Cosa voglio dire? Che anche le emozioni hanno corpo. Chiamiamolo corpo emozionale. Se vogliamo capirci bene, ha le stesse dimensioni del corpo fisico. E quando sentite le vostre emozioni, da ora in poi iniziate a sentirle il vostro corpo di emozioni perché è veramente un corpo a tutti gli effetti che quando è quando voi vi sentite arrabbiati vuol dire che in questo corpo acqueo che, che tutti noi abbiamo no in questo corpo acqueo semplicemente si sta innalzando la temperatura no e stanno accadendo le cose tanto che nella veggenza quando si, si applica la chiaroveggenza all'essere umano eccetera eccetera si rimane completamente spiazzati perché non è come voi vi immaginate magari So, alcuni, che uh, voi vedete un corpo umano e tuttora un tratto chium, con una visione psichica vedete la sua energia e eh, magari fosse così la chiaroveggenza dovrebbe essere chiamata invece visione in profondità <ride> perché per esempio una delle possibilità è vedere il corpo emotivo delle persone e quindi tu inizi a vedere per esempio tutti quei colori che fa forse anche la macchinetta quella che vedete nei mercatini, però io l'ho controllato è completamente falsa io l'ho controllata, è falsa quella roba lì, cioè io non lo so come fanno a fare colori o se c'è una truffa, non lo so, forse non ci sono truffe, non lo so, ma non è assolutamente così che vengano. Almeno... Allora, quello è uno strumento, va bene? Poi c'è la nostra percezione della cosa, no? Eh. Allora, comunque potete vedere le emozioni. Poi immaginate tutti, tutti i vostri pensieri, tutti i vostri pensieri, che ovviamente quando siete concentrati su qualcosa li sentite. Quando non siete concentrati su qualcosa, non è che i vostri pensieri non ci sono più. C'è un sottofondo continuo di pensieri. Bene, date corpo a questi pensieri perché tutti i vostri pensieri fanno parte di un corpo. Un corpo che ha le stesse dimensioni del corpo fisico, anche quello, e è il corpo di pensiero. Ecco che quindi se uno con la chiaroveggenza va nel, nel, nel, nel mondo dei pensieri, diciamo così, sono un range elettromagnetici okay? per esempio le emozioni sono tra 40 e 60 Hz vi faccio un esempio eh? i pensieri sono tra 3000 e 5000 Hz stessa relazione che c'è tra il suono e il colore eh, il suono e la luce no? ecco la stessa roba e, e quindi eh, valta sé che quindi anche i pensieri fanno corpo capite? Ecco e quindi eh, giocate un po' in questo modo perché scoprirete delle cose molto interessanti che tra l'altro nelle medicine antiche, quelle vere, eh, l'hanno già scoperte. Nella medicina cinese, per esempio, hanno scoperto, cioè, a, a, parlano da sempre di meridiani energetici, no, per esempio. E, e parlano anche del fatto che, per esempio, quando te c'hai rabbia, la, ce l'hai dal fegato. E come mai ci l'hai è fegato? Eh, perché il tuo corpo emozionale, che è, è, è il padrone del fegato, è lui che è alterato e quindi tu senti la rabbia. Non è un male che tu senti la rabbia, perché è una tua percezione. Capisci? È un um, messaggio, ecco. Vabbè, ma qui si va un pochino oltre, ok? Dio è una di quelle parole che è stata completamente travasata, che è stata completamente fraintesa e volutamente insabbiata. Bene? Io ho un, trucco per <ride> ho un trucco per ripristinare questa parola. Dai, ripristinare non è possibile perché ormai è andata, mi sa. Però comunque ho un trucco per farti capire a te e anche a tutti gli altri che cosa sia veramente Dio. E che non è che cosa è Dio, credi in Dio, queste sono tutte domande stupide. Bene. e infatti è da lì che è venuto questo insabbiamento dalla parolina credi in Dio ecco finita, morto Dio va. Ah, no. <ride> no allora il mio trucco è questo chiamarlo in un altro modo come per esempio principio divino mm? ecco che già quando tu inizi a parlare di principio divino che sta dietro qualcosa il principio divino che originò Qualcosa, il principio divino che crea quello che tu che crea questa tazza hm? il principio divino di creazione ecco già qui lo vedi che ci stiamo un attimo allontanando perché non verrebbe nemmeno da dire eh ma ci sono diversi dei cioè questi diversi dei minori se ci fossero mai sono comunque creazioni cioè capisci originati in qualche modo no eccetera eccetera quindi il principio stesso di creazione no tu vedi un seme sboccia sta, sta creando e poi anche di distruzione perché la distruzione è sempre la creazione che sta andando avanti non è una cosa differente capisci perché se guarda la distruzione come funziona nella natura funziona co, co, co, con la putrefazione cioè funziona con delle erbe che, che, che putrefano. e La terra stessa è un prodotto di, di, di putrefazione ed è la cosa più viva che esista, no? Si sa, nell'etame eh, c'è più vita che in un blocco di cemento, no? Ed ecco che quindi quello che può sembrare scarto, quello che può sembrare morte, da un certo punto di vista è la cosa più viva della vita. Mm? Quindi state attenti perché vita e morte non sono poi così definiti come voi crediate, ma comunque se tu vuoi parlare del principio divino di ogni cosa, di parla del principio primo, come facevano i filosofi purtroppo, se le persone non capiscono gli devi insegnare delle filosofie, allora ti cominciano a dire di sì anche se non hanno capito, quindi se ne vuoi parlare puoi parlare del principio primo e quindi in questo caso non so qual è stato il principio primo che ha trovato la scienza. Allora, c'è l'atomo, quindi potresti dire che Dio è l'atomo stesso. Come l'atomo stesso? Eh certo. Cioè, il principio di ogni cosa. Non è il Big Bang il principio di ogni cosa. È l'atomo. Cioè, il, la, la cosa più.. Uh, perché tutta questa. Praticamente tutta la mia mano è fatta di atomi, no? E quindi Dio è chiaro che è tutta la mia mano, capisci? e quindi anche uh, Dio uh, il principio divino capito? non lo chiamiamo più Dio il principio divino è ovunque perché ovunque compone ovunque sta, cioè, si, le cose si stanno creando e quindi c'è o no il principio di creazione? sì, ecco allora io quello lì me lo chiamo Dio te lo chiami creazione del fuoco creazione della tazza creazione dell'atomo però poi c'è anche oltre l'atomo no? c'è l'elettrone il, il quark il, insomma, quello più piccolo che ti pare te lo prendi e dici, guarda quello lì è quello che gli antichi chiamavano Dio. Detto questo, quindi, è chiaro che fin dai tempi dei tempi i profeti parlavano di percepire il divino e non di credere nel divino o di creare il divino, ok? Perché parlavano di percepire il divino? Perché in effetti Uh, percepire la nostra vita come qualcosa di uh, meravigliosa percepire la nostra vita come qualcosa di sublime e di per l'appunto divino nel senso ti ripeto ogni atomo è Dio eh? quindi dimmi cos'è che non è Dio capisci uh, e infatti andando oltre Chi è? No. andando oltre si può dire che anche cioè, Capisci? Il principio ultimo, il primo l ultimo, l e l'ultimo, luglio, l'alfa e l'omega, lì devi andare, perché sennò no ti, ti, ti fai un trip mentale, capito? Cominci a dire Venere, uh, Zeus, uh, Plutone, cominci a dire cavolate, no? Che infatti si sono chiamati tutti dei apposta, ma non c'entrano per un cavolo con la percezione del principio divino. La percezione del principio divino è qualcosa che si risveglia nella vita delle persone se si risveglia, altrimenti non si risveglia, capito? E tutti ne hanno parlato e tutti hanno cercato di approfinquarsene, capisci? Ed ecco da dove sono nate le religioni, cioè i rilegamenti delle idee, che rilegano e, e, anche, <ride> e anche tutte le tavolate del mondo. In realtà Dio è la percezione, punto. Lo puoi percepire o non percepire, è la percezione percepisci in tutte le cose una presenza delle cose stesse no non la presenza di qualcuno cioè percepisci la, ecco un'altra parola giusta invece di Dio è esistenza mm? un'altra parola giusta percepisci l'esistenza in ogni cosa Sì, allora stai percependo il principio divino no? va bene lo stesso un po' così quindi eh, non, non, non, non, crei, non stai a creare un archetipo di, di qualche dio che ti frega, Vai fino in fondo, no? Cioè, perché ci si deve fermare un attimo, no? Vai fino in fondo, punto. Arriva al principio ultimo e il primo. due. Il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. E lì stai. Nessuno potrà mai spiegartelo e nessuno potrà mai dartelo e nessuno potrà mai fartelo conoscere. O lo conosci o non lo conosci. Così hanno parlato fin dai tempi dei tempi le persone ispirate da Dio. Ma era in questo senso. E... Buonasera a tutti ancora. Procediamo, va bene? Non vi addormentate, eh, perché sennò non vorrei che magari cadete... Non so, insomma, ci sono essere cose strane, no? Magari... Okay. Eh, ciao Aaron, buonasera. Mi è capitato parecchie volte di accorgermi di star sognando. Sono felicissimo quando accade, non faccio in tempo a fare molto perché penso di non volermi svegliare, ma so che appena pensi di non fare qualcosa, alla fine lo fai e mi sveglio. C'è qualche cosa che potrebbe aiutarmi a restare nel sogno lucido e sprofondare? nel secondo sonno oppure è qualcosa che succederà nel tempo quando avrò sviluppato particolare abilità di sforzo, controllo, pratica eccetera, sì. Come tutte le cose, no? Anche qua. Quando ti senti un attimo assente di qua e di là, qual è il modo per ritornare presente, eccetera, eccetera? Iniziare a vedere gli oggetti. Cioè, ti dai le occhiate veloci agli oggetti che tu hai, no? Nel sogno è la stessa cosa. Non, non, non ti senti. Allora, qua, senti che succede? Non sentirti come dire, boh, non so cosa fare di qui e di là, no? Invece inizi a vedere gli oggetti, però non si devono vedere in un modo fisso, ma devi dargli delle occhiate molto veloci. Tac-tac, tac-tac, tac-tac, ritorni sempre in un punto centrale, vago, no? Tac-tac, tac ta -ta, ta -ta, ta -ta. Praticamente in questo modo tu stai assorbendo l'energia con la posizione non riesce a rimanere lì per energia non c'è nessun altro motivo ok dove siamo ah qui per un primo approccio ai quattro elementi può essere utile lavorare sui loro simboli con le istruzioni che hai dato sul video che trattava questi temi mentre il loro tatva, eh, te lo chiedo perché non quarto no in quanto sagittario dovrei essere un segno di fuoco mi trovo a mio agio con terra e acqua e a disagio con fuoco e aria. Sì, allora, quello che io ho messo nel video è la conoscenza del simbolo. Quindi è chiaro che tu vai a conoscere i simboli, ma è anche chiaro che i simboli non sono quello che simboleggiano. Eh? <ride> Quindi ecco che il triangolo del fuoco può simboleggiare il fuoco, ma non è il fuoco, giusto? Quindi non posso dirti che vai a conoscere e risvegliare le forze elementali in questo modo. Mm? Uh, I tattva io te li sconsiglio perché sono uh, potenti ma sono anche un po' subdoli <ride> perché sono potenti uh, su un piano più sottile. Quindi qual è la cosa subdola? che lavorando con i tatva, se uno non è preparato, eccetera, eccetera, come invece molti eh, nella tradizione magica occidentale consigliano, eh, Golden Dawn, eccetera, ma insomma, se tu lavori con i tatva per un po' di tempo, mettiamo che ci lavori per due mesi, tre mesi, così, la cosa subdola è che ti sembra che non funzioni niente, quella è la cosa strana, perché stanno agendo su un piano loro, mm -hmm. su un piano sottile. Succede che poi te ti ritrovi che ti piove tutto addosso, non sapendo da dove è arrivato, capito? E poi, vabbè, generalmente non lo colleghi nemmeno alle cose che hai fatto, capito? Perché tu vai ad attivare il tappa lì. E, e ognuno di questi ha il suo proprio ovviamente, intelligenza, il suo proprio spirito tutelare, va bene? Quindi è vero, sono delle porte, ma bisogna capire anche per dove. Perché non è. E uno dice, questa è la porta per il fuoco E eh, ho capito, ma il fuoco dove? Perché il regno del fuoco è grandissimo E ci sono tantissime porte tra l'altro Nel regno del fuoco, capite? E quindi, te puoi <ride> entrarci da una parte, dall'altra, da qua di là. Cioè ci sono tante porte, no? capite? E quindi, non è che uno deve dire, va bene, sono nel fuoco e finita lì No, devi andare nel fuoco giusto per quello che ti serve infatti di solito queste cose non si fanno a caso non preoccuparsi del sagittario non sagittario perché comunque non c'entra niente con gli elementi veramente non c'entra niente cioè uno può sentirsi a più alto di qua e di là e, i quattro elementi non sono i dodici no quindi quando uno parla di sagittario ok è un segno di fuoco ma i segni di fuoco hanno una loro triplicità quindi te devi andare a vedere quale aspetto del fuoco è il sagittario Certamente non è il fuoco sessuale uh, del leone, per esempio, no? E quindi è chiaro che fuoco avvampata no? Non sarà il tuo fuoco, va bene? Il Sagittario infatti è un fuoco, sì, ma è il fuoco del pensiero, quindi è il fuoco dell'intuizione, è il fuoco uh, delle... sinceramente è anche il fuoco delle... Delle idee più nobili, ok? Quindi te pensa cosa c'entra quel fuoco che magari uno immagina, però sempre fuoco naturalmente, capisci? Vabbè, andiamo avanti. Mi è capitato, anche semplicemente stando sul divano o sul letto con gli occhi chiusi, ma non dormendo, di avere delle visioni tipo come stralci di vite precedenti. La percezione è proprio che fosse così e spalancare subito gli occhi e non capire se magari era un sogno o effettivamente una visione ma senti eh, Marilena non c'è alcuna differenza tra un sogno e una visione c'è differenza solo tra sogni personali e sogni condivisi. quando io faccio un sogno che però è vero solo per me eccetera eccetera ho vinto 5 milioni di euro va bene se poi domani però lo vado a raccontare a tutti eh, penso che mi rinchiudano da qualche parte non perché il sogno non era reale va bene ma era personale e quindi non ha alcun tipo di connessione energetica, ci sono proprio dei connettori precisi, con questo sogno, eh, sì, questo sogno, la vita materiale, che di fatto però è un sogno condiviso e ripetuto, ecco perché si può chiamare mondo, e ci sono infinità di mondi, ma se ti durano solo quando te ci vai, sono mondi personali, che invece quando te ci vai poi ci puoi ritornare, poi ci puoi ritornare, e poi magari una persona che percettivamente è, è, è abile, no? Basta. Può venirci anche lei. Allora quello si chiama mondo. Sempre sogno è. Ma sogno significa creazione in qualche modo, capisci? Eh, sempre sogno è. Eh, e se sogno significa creazione invito le persone più eh, pronte a capire cos'è che non è sogno. Cos'è che è realtà, no? Eh, quindi, sappi che... Se si ripete e si ripete e si ripete, acquisisce concretezza. Quando si accende una candela per un intento o un rito e la fiamma è lunga, quasi immobile, e si allunga verso l'alto con due o tre punte, cosa significa? Beh, e qua bisogna vedere un po' com'è di preciso, eh? perché tanto per iniziare due punte sono diverse da tre punte. Quando si allunga, che proprio diventa... Cioè, non che si ingrandisce, e ecco, quindi vedi la fiamma molto più grande, ma vedi solo che si allunga. Allora c'è una forma di resistenza a quello che stai facendo. Ecco, è resistenza e timidezza, c'è una specie di timidezza. E anche un andare cieco in quello che stai facendo. Okay? Cosa c'è di vero quando si parla di karma? Ma e allora, vedi, Antonella, io non sono tanto d'accordo a parlare di karma perché non è una parola nostra, va bene? Possiamo però parlare di fato e di destino. No, vabbè, e il karma è qualcosa che. cosa c'è di vero? Allora, prima di tutto, se, se, se, se accendete un attimo l'intelligenza, l'ermete, il mercurio, che tutti hanno, ma non tutti accendono. E, bene, mh, capite che questa storiella del karma è diventata la stessa storiella del peccato più o meno, lo vedete che è uguale e noi, allora, noi qui in Italia avevamo la chiesa con il peccato e quindi c'è, eri un peccatore dovevi confessarti perché se no non c'era verso quelli che erano troppo buoni e che quindi li vedevi e all'occhio di tutti proprio cioè, quelli sono dei santi quasi, no? con dei p non hanno fatto nulla di male la chiesa non li poteva arrancare perché una persona poi a un certo punto si ha un cuore nobile si comporta abbastanza bene nella vita non è che cioè, non so di voi quante persone abbiano commesso un omicidio per esempio no? ecco non è che di solito la natura dell'uomo è quella di andare a uccidere tutti no Beh, quindi niente hanno preso anche loro anche chi è buono chi è bravo secondo loro sempre è buono e bravo Bene, perché il peccato tanto è il peccato originale, va bene? Quindi non ti preoccupare, te appena sei nato hai cioè il peccato originale, quindi sei a posto, va bene? Questa è la storia della ragazza. Della... Un'altra cosa identica è accaduta in India, con questa storia del karma. Quindi un insegnamento esoterico e iniziatico è diventato alla portata di tutti questo karma, in cui se te non ti comporti bene nella prossima vita sei e diventi una gazzella addirittura c'è cioè, cioè, chi dice che diventi un animale no? quindi stai attento a come ti comporti fai il bravo perché metterà la... c'hai degli animali in un cortile devi dire fai bravi no ecco e fai la stessa identica cosa fai il bravo perché se no nella tua prossima vita mi diventi un cavallo e chi è che vuole diventare un cavallo no e quindi tutti i bravi bravi ma non solo in India erano molto più intelligenti di questi qui che hanno solo scianguinato ovunque tra crociate e inquisizia non hanno fatto che altro che spargere sangue poi dice va bene e, no in India erano molto più sottili perché la reincarnazione aveva creato ovviamente il discorso delle caste e quindi se tu sei povera non te ne preoccupare perché tanto da lì non ne esci perché nella tua prossima rincarnazione seguirai la casta a cui appartieni. Ecco, eh, a posto. Però vedete, è un pochino più stupida, io li ammiro un pochino di più, perché comunque no, hanno fatto un po' più le cose sofisticate. E quindi è chiaro che non veniva da fare rivoluzioni sociali, rivoluzioni di ceto, no? Di, di posizione no perché comunque il concetto era questo poi ora c'era chi andava oltre tutto è eh, poverato non è che per, come tutti anche oggi c'è cioè, chi va un po' oltre tutto ma sono sempre comunque una minoranza no in qualche modo questo è tutto, ma Gini, roba... ah no era andato troppo giù ecco ecco torniamo qua quindi cosa c'è di vero eh, saremmo cioè se si inizia a parlare di fatto di destino queste cose qua no, non finiamo più è chiaro che ci sono delle cose che l'uomo può modificare in base alle proprie scelte il classico detto contadino quello che semini poi raccogli se semini eh, come si dice se semini un albero di mele poi l'albero che avrai ti darà le mele questo non è il karma signori è una conseguenza <ride> capito e quindi tante cose noi seminiamo senza averne la saggezza mm, di quello che stiamo facendo. Tante cose, la maggior parte delle cose. E quindi noi viviamo una vita di raccolta di cose che non ci accorgiamo di aver seminato. E uno lì arriva e mi dice, ma come? Io vorrei tante cose positive, non le vorrei negative, sì, ma alle leggi naturali non gliene frega niente di questo allora qual è una legge naturale se tu vai in un burrone e allora in un burrone non ci andate è meglio però ci vanno un ladro e un assassino un malvigatore, e un santo un io, una persona che è stata squisita ha fatto del bene a tante persone ha salvato centinaia di bambini eccetera si avvicinano al dirupo e si buttano in questo bellissimo burrone di eh, 50 metri bene muoiono tutti e due quindi la, la natura non, non è che dice il, il, il poverino intanto salviamo capisci ecco il concetto è questo quindi smettiamo di vedere tutto in un modo troppo personale guardiamolo in un modo un pochettino più scientifico come si fa sempre stesso è il metodo il metodo che io trasmetto è uno e uno solo, eccitare, risvegliare l'ermete che è in voi e lasciarvi guidare dalla propria intelligenza, perché l'intelligenza è qualità squisitamente percettiva, è in quel modo, è solo in quel modo che intelligete con il mondo e con le cose e le cose vi farlo, non è modo giusto, altrimenti è solo un capite? Quindi, ecco che qui dico, ci sono tante cose che abbiamo seminato senza sapere di averle seminate in quel momento. A questo punto sono curioso sul segno dei pesci, che tipo di acqua è? Stesso discorso, è l'ultima, l'ultima delle tre acque, quella dell'immaginazione e della sensitività, la sensibilità. mm